Oggi è il 28 ottobre, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. E partiamo subito da mutuo giovani, crisi di impresa e sanatoria, ricerca e sviluppo, si lavora alla conversione del DL aiuti ter, sullo stesso tema sanatoria bonus, ricerca e sviluppo, scadenza in arrivo, nuova proroga. E ancora congedo parentale IMSS, cosa cambia per la madre o il padre che si occupa in maniera esclusiva dei figli? Si prosegue con l'affitto per bed and breakfast, semaforo rosso per l'accedolare secca e poi imprese agricole in arrivo contributi a fondo perduto e mutui agevolati per giovani e donne. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il pagamento delle pensioni di novembre 2022 con l'accredito IMSS che ha cifre più alte con le ultime novità approvate. E' l'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dal mutuo giovani, crisi di imprese e sanatoria, ricerca e sviluppo. Si lavora alla conversione del DL aiuti Ter. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea per quanto riguarda i mutui giovani under 36 e tassi agevolati fino al 31 dicembre 2022. Stop alle segnalazioni preventive alla crisi di impresa e proroga per la sanatoria relativa al bonus ricerca e sviluppo. Sono tre novità attese nel maxi emendamento del governo al testo del decreto aiuti ter. In ballo anche la proroga della riduzione delle accise sul carburante. Il lavoro di governo e Parlamento inizia formalmente dall'avvio dell'iter per la conversione del decreto aiuti ter dal riavvio del mutuo agevolato per giovani under 36 passando per la sospensione delle disposizioni in materia di prevenzione della crisi di impresa e fino alla proroga della sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo è attesa la presentazione degli emendamenti alla Camera e in particolare del maxi emendamento del Governo. Il termine è fissato alle ore 14 del 28 ottobre ovvero di oggi e manca poco per conoscere quali saranno le prime proposte che caratterizzeranno l'avvio della nuova legislatura. Uno di questi temi è la sanatoria del bonus ricerca e sviluppo scadenza in arrivo, nuova proroga. Sanatoria bonus ricerca e sviluppo dopo la proroga del decreto aiutiter la scadenza si avvicina in arrivo un nuovo rinvio oltre il 30 novembre. La misura potrebbe arrivare con la legge di conversione del provvedimento. I soggetti chiamati alla regolarizzazione e le informazioni nella comunicazione all'agenzia delle entrate sono all'interno dell'articolo. Cambiamo argomento e passiamo al congedo parentale INPS, cosa cambia per la madre o il padre che si occupa in maniera esclusiva dei figli. All'interrogativo si risponde nell'articolo di Rosi D'Elia per quanto riguarda il congedo parentale. Le novità per il genitore sono chiarite dall'Inps nella circolare numero 122 del 27 ottobre 2022 che fa il punto sulla riforma in vigore dal 13 di agosto. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Il documento di prassi è scaricabile dall'apposito box che è nella parte finale del testo. Cambiamo ancora argomento, affitto per bed and breakfast, semaforo rosso per la cedolare secca, la locazione ad una società che svolge attività di B&B preclude la possibilità di scegliere la cedolare secca, la tassazione facoltativa si può applicare solo per finalità abitativa, sono escluse le locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e eh, professioni. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo. E proseguiamo con le imprese agricole in arrivo, contributi a fondo perduto e mutui agevolati per giovani e donne, fa il punto Francesco Rodorigo. Per quanto riguarda le imprese agricole sono in arrivo nuove misure a favore dell'autoimprenditorialità di giovani e donne. Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 252 del 27 ottobre 2022 e prevede mutui agevolati. A tasso zero e contributi a fondo perduto fino al 35% delle spese. Per quanto riguarda invece il pagamento delle pensioni di novembre 2022 l'accredito IMSS ha cifre più alte con le ultime novità approvate. L'articolo è di Rosi De fa al punto sul pagamento delle pensioni di novembre 2022 cifre più alte per l'accredito IMSS tra bonus 150 euro e operazioni di rivalutazione effettuate alla luce delle ultime novità approvate, sia tramite poste italiane che tramite le banche. Le somme arrivano il 2 novembre. Per il ritiro in contanti è necessario far riferimento al calendario dei singoli uffici postali. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sui titoli di Stato BTP Italia torna a novembre il titolo anti durata cedula e premio fedeltà nell'articolo di diana cavalcoli e poi il cambio dell'ora quando spostare le lancette quanto peserà sulla bolletta il conto dei rincari e i numeri del giorno 700 riguarda le big tech in crisi meta brucia 700 miliardi in un anno giù anche Alphabet e amazon cosa sta succedendo e poi 2 riguarda campari vendite a 2 miliardi battute le stime degli analisti cresciamo a doppia cifra in tre aree. Altri articoli riguardano il tetto ai contanti, i principali temi di fisco e lavoro. Uno in particolare, quello sulle bollette, la manovra in arrivo e gli aiuti grazie al gettito IVA, resta il nodo extra profitti. E poi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi sul tema della casa, BCE alza i tassi dello 0,75% mutui più cari. Come cambiano le rate di fisso e variabile? Fa il punto Diana Cavalcoli all'interno dell'articolo che fornisce un esame delle misure che hanno interessato